Ciao Guerrero Vagnu, qui lei che vi parla Siamo pronti per questa parte 3 di Atomic Design Ciancio alle bande, adesso Occhiali blu Occhiali blu Occhiali anti luce blu E si parte raga yeah. E oggi andremo a fare qualcosa di, di inedito su questo canale Oggi andremo a rivedere come creare un restyling completo di una UI di un marchio importante come questo qui che vedete Per fare questo ho bisogno sempre di un programma che è attualmente a pagamento Ma c'è la possibilità di fare una settimana gratis con Adobe Si chiama XD, User Experience Design Come ben vedete questa è la home per iOS di Spotify mi sono andato a ricreare graficamente un po' la, quella che potrebbe essere una home un po' più contemporanea se vogliamo Perché ho evidenziato un bel po' di errori a livello tecnico Non tantissimi perché l'applicazione è ben fatta però qualcosina qualcosina si può, si può andare a fare Prima di partire vi ricordo che se ancora non vi siete iscritti al canale basta cliccarci sopra con un like potrete aiutarmi a diffondere il verbo molti sono forme, poi ci sono linee, una penna, il testo editabile e il foglio che andremo a creare Ma io suggerisco di dare iPhone X e XS 11 Pro se volete progettare una per più dispositivi vi consiglio di andare sul 6, 7 e l'8 che ha meno risoluzione però è più adattabile ai diversi tipi di cellulare e di smartphone potrete già da subito che la grandezza non è la stessa Home. L'underscore è un vecchio retaggio informatico Che ho perso tempo a rinominare Non ho tempo di spiegarvelo Prima cosa da fare è dare il colore Riempimento La sfumatura lineare perché così l'ho fatto Colore scuro Colore chiaro, dovrebbe essere questo, sì E poi bisogna andare a direzionare Più o meno lo possiamo fare similissimo Ho trovato un file disponibile sempre per AXD Che mi dà tutti i default dell'interfaccia di Apple Non era a perdere tempo per ridimensionare tutto Io vado ad ingrandire con Tasto maius vado qui all'ancoraggio in basso a destra Tengo premuto E me lo porto alla stessa altezza Prendo la zona che mi interessa CTRL-C CTRL-V Me la rincolla esattamente nello stesso punto, e questo è molto importante. L'icona del logo dove la trovo? Ovunque, ragazzi. Ovunque. In questo caso ve la può dare anche il sito ufficiale, che vi dà tutte le regole da seguire per evitare di, di andare in, in reato, diciamo è già scontornato. Quindi, che faccio anche in questo caso, CTRL C e CTRL V, con delle search e quant'altro. La potete andare a creare voi, dovrebbe essere E Sempre con maiusc. vado a creare un cerchio In realtà se voglio partire dal centro devo schiacciarci anche Alt Così lui parte dal centro e si va a distanziare alcune parti eque Una volta che ho creato questo cerchio, gli vado a levare il riempimento Gli vado a lasciare il bordo per farlo vedere, lo portiamo al bianco Scelta rapida L Con maiusc, io vado in questa maniera qui vado ogni 45 gradi e quindi vado in diagonale perfetta li faccio incrociare con l'agnete la immaginario della linea e quindi adesso abbiamo questa nostra bella lente così è rimpicciolire come potete ben vedere andrò a rimpicciolire solo il cerchio per fare un gruppo o tengo premuto e seleziono tutti e due oppure seleziono uno e sempre con maius vado a selezionare l'altro una volta che ce li ho ben premuti e ben selezionati CTRL G o command g una volta che si è creato questo gruppo raggruppa uno, lo chiameremo icona ricerca c'è un modo per unire la forma senza creare il gruppo selezionare sempre tutti e due con majusk, la scelta rapida vengono visti come un unico livello all'interno dell'icona ricerca e adesso io posso andarla a rimpicciolire come vedete senza perdere il distacco dell'icona io ho lavorato con il layout Cosa sono i layout? In questo caso sono griglie specializzate per un'app Solitamente possono andare a 4 ma possono benissimo andare anche a 8 o a 16 Insomma il numero che volete In questo caso io ne ho usate 8 per una mia comodità Per creare meglio l'app Abbiamo chiaro che il layout è fatto Quindi adesso sappiamo già che dobbiamo allineare le due cose Qui E abbiamo creato anche questo Andando avanti c'è la parte testuale La tarapita T vi si illumina l'icona, posso avere due opzioni, o vado a creare una cornice per poi scrivere quello che voglio oppure schiaccio semplicemente una volta sopra e scrivo quello che voglio con questo tasto qui se io tengo premuto e scorro posso ingrandire e rimpicciolire addirittura andando al contrario tutto quello che voglio per tornare agli ancoraggi generali devo schiacciare questo pulsante qui Area testo: una volta che ho l'area testo, posso andare a ingrandire l'area del testo senza andare ad ingrandire i punti del testo. Una volta che sono soddisfatto, rischiasso testo indipendente. Lui mi riasseconda al testo e mi fa già capire che da 32, se lo vado a ingigantire adesso, mi porta a 65. Come potete ben vedere, incollo quello che devo incollare. In questo caso, io ho scelto un 22, un corpo 22, ovvero corpo, sempre punti qua c'è un 15, quindi ovviamente più piccolo lo porta a 22 e per creare un sottotitolo, in questo caso, basterà, mi basterà anche solo semplicemente cliccare con Alt tenere premuto Alt e spostare per duplicare il testo utilizzo anziché il bold, vado sul bold. meno pesante rispetto al titolo, perché bisogna dare più importanza sempre al titolo qui vedo che è un 15 e qui lo portiamo a 15, semplicemente. Lisse è come abbiamo detto prima, lo creo con Alt maius. Gli do una grandezza che più o meno mi può tornare utile. Per fare questa cosa qua. dal cerchio a modi di disco command CV, la stessa cosa, abbiamo un altro cerchio identico. Lo rimettiamo nella stessa posizione, e lo andiamo a ridurre. Andiamo a ridurre, andiamo a ridurre finché non ci interessa. Ecco, diciamo che può andare bene così. Li seleziono entrambi e anziché aggiungerli, vado a sottrargli la forma. E voilà! ecco il cd pronto per dare un fondo d'immagine bisogna andare a cercare un'immagine che io già ho scaricato ovviamente preventivamente in questo caso per importare un'immagine scelta rapida command maiusc i eccola la nostra bella dualipa clicchiamo in porta ecco l'immagine ok non ce l'ha messa nel cerchio niente paura raga command x e scompare ovvero l'ho tagliata poi che faccio? faccio il doppio clic sul cerchio e vado nella sua forma una volta che sono nella sua forma, mi bas basterà fare Command-Alt-V Bene ragazzi, facile anche questo E adesso l'ombra, come la facciamo? Facilissimo anche questo ragazzi, se mi seguite è easy proprio Command-C, Command-V, ecco qui una seconda dualipa Tasto destro, porta sotto, ce anche la scelta rapida E in questo caso gli andiamo a creare un'ombra a parte perché c'è, è vero, la casella ombra, però posso assicurarvi che non è la stessa cosa perché non rende allo stesso modo che se la vado a creare a parte. Sfocatura a fondo, in questo caso vogliamo sfocatura oggetto, lo vado a... Ed eccola qui la nostra ombra. In realtà si può fare ancora di più di così. Un attimo che vado a levare questo layout fastidioso. Questo è più che altro un riflesso molto diciamo spartano. Io posso andare a dargli un riempimento. Che mi ricordi le palette che prima mi sono salvato Per salvare una palette raga semplicemente basta cliccare un colore Schiacciare più ed ecco qui la nostra bella palette già creata Per eliminarla dovrei andare a spostarla verso il basso E' anche quello più scuro Eccolo qui Lo porto a un 30% perché solitamente l'ombra va agisce al 30% Ma se non basta lo possiamo andare anche a salire a un 40% E abbiamo l'ombra sempre rettangolo mi dice che sta al centro Sempre tasto destro, porta sotto Ecco qua Il colore, leviamo il bordo diamo il colore più chiaro Schiacciare e smussare gli angoli Però cosa succede? Che mi smussa tutti e quattro gli angoli E non mi va bene Quindi cosa faccio? Vado qui Schiaccio che voglio smussare solo gli angoli che dico io E sappiamo già che in ordine orario Si parte dall'alto, si va in alto a destra Poi in basso a destra e poi in basso a sinistra Quindi se in alto a sinistra non voglio una ritorsione angolare, non la vado a mettere. Al lato destro mettiamo un 20 pixel. Tab, passo al terzo, altri 20. E basta. O andare nella scorciatoia, ovvero. Plugin, uno su tutti mi trovo comodissimo. Icon for design. Ovvero che c'ha uno stabilimento intero, un capannone intero di icone. Adesso quello che ci interessa, in questo caso solo contorno. Eccolo qui, è già uscito, raga. <ride> semplice, semplice. Gli vado a dare il colore che a me interessa, in questo caso bianco. Per l'esattezza io lo porto al 95% perché il bianco puro può dar fastidio all'occhio. In questo caso non vi cambierà niente, però è, una, è un qualcosa in più che potete dare. In questo caso, quando vado sempre a chiudere, a rimpicciolire, a ridimensionare l'immagine, noterete bene che lo spessore è troppo grande. Però a me l'icona serve piccola. Allora cosa faccio? Vado qui, dimensione, dim. Anziché 3 la porta 1 E voilà Con Alt Ce lo portiamo qui Ovviamente lo andiamo a rimpicciolire di dimensioni Lo accentriamo sempre con Mayusk E poi gli diamo il nome che vogliamo Li vado a selezionare tutti insieme tenendo premuto il cursore Command G E abbiamo un bel gruppo che si sposta da solo Una volta che si sposta da solo Io vado a, a griglia di ripetizione O repeat grid in inglese Li vado a duplicare Li vado a triplicare gli vado a dire Ehi Diminuisci un po' la sezione Perché non mi interessa così e voilà ragazzi, ogni immagine che va cambiata va sempre inserita. Questa cosa per quanto riguarda questa frase molto triste, ti va un po' da cast. <ride> e niente, ho notato questo errore a livello di UX, e questa è una cosa importante da dire, ovvero di esperienza utente, gli errori che si commettono quando non si sa ben gestire l'applicazione. Voi sapevate che Spotify è una sezione dedicata ai podcast? Quasi nessuno di voi lo sa, ne sono convinto, a meno che non sia proprio smanettone E vi dico anche perché, perché Spotify non dà spazio ai podcast Cioè, esistono, ma bisogna andare a cercarli E questo secondo me è un grave errore di UX A tal proposito, vi voglio dire che venerdì ci sarà un grandissimo UX designer Che io ho avuto il piacere di conoscere, si chiama Lorenzo Pin, andatevelo a seguire, vi mando link e quant'altro e magari mi farò analizzare proprio quest'app e come l'ho creata perché lui si occupa dell'esperienza utente migliore da proporre appunto a chi la va ad usare quindi se siete interessati a breve uscirà la premiere per la live di venerdì sempre su YouTube Alt, maiusc, lo sposto alla stessa altezza aspetto che le linee guida magnetiche mi aiutino Lascio, rilascio tutti i pulsanti, ecco qua, un altro testo, spostarmi all'altezza che voglio io Griglia di ripetizione e si vola ragazzi, menu, voi mi direte, hamburger menu Però c'è da dire una cosa, io lo consiglio solo quando l'elenco è enorme, ci sono 6-7 voci E quindi c'è bisogno di comprimere un menu, ma in questo caso che abbiamo solamente tre icone, quindi tre voci, la home music, la parte musicale e la parte del podcast è anche più corretto utilizzare un menu orizzontale un livello rettangolare lo portiamo alla stessa altezza più o meno ci andiamo a dare il nostro bel colore che in questo caso dovrebbe essere la via di mezzo eccolo, ce l'ho salvato eccolo qui, stessa cosa in questo caso come vedete c'è smussato solo la parte sinistra e la parte destra quindi cosa faccio? sempre come abbiamo fatto prima Vado a smussare solo alcuni angoli, ovvero i primi due 20, 20 e basta Un altro errore che ho notato in Spotify è che non vi è il colore verde, raga Cioè non vi è il colore verde Che è il suo pantone principale E questo secondo me può portare confusione all'occhio del lettore a livello di UX Ma Lorenzo mi saprà dire meglio venerdì Command C e Command V Eccole qui, sempre un cavolo di rettangolo vado a occupare metà navbar e metà fondo dell'app gli diamo un colore tinta sempre sfumato che va dal blu più scuro che abbiamo, in questo caso è quasi nero al più chiaro eh sì, come eh, mi direte voi, eh vabbè, come si sfuma? qui c'è il 100%? 0% ma basta riposizionarlo per sopra e portare in questo caso col tasto destro dal nav menu porta in primo piano e voilà! Sempre con E lo possiamo fare Dare la grandezza che vogliamo, dargli il colore, in questo caso il verde Un po' di luce che esce a mo' di ombra E niente, praticamente gli andiamo ad applicare in questo caso la nostra bella iconcina music L'andiamo la ad accentrare insieme alle nostre guide magnetiche in questo caso è più comodo metterla un po' più alla sua sinistra Questo è un discorso che si potrebbe approfondire Ovvero l'illusione ottica che ce la fa vedere meglio così nonostante non sia centrata Così è centrata, e dà fastidio Così non è centrata e va meglio Ora, ora sta a voi ragazzi Ve lo dico, ve lo dico proprio tranquillamente uh, Siete liberi di consigliarmi nei commenti qui sotto qualsiasi cosa pensiate, qualsiasi dubbio vi sia venuto, qualsiasi cosa non, non ho saputo spiegare bene perché vi devo dire la verità, essendo la prima volta, davo molto per scontato e mi sono dovuto, son dovuto cervellare per farvi capire tutto perfettamente sono andato molto veloce, in realtà mi sembra di essere andato molto lento potrei essere molto più veloce di quello che avete visto non posso che ringraziarvi di essere arrivati sin qui e di avermi sopportato sin qui ci vediamo al prossimo video raga ciao guerriero bagno, qui lei